Buongiorno, sono Luciano, ho 56 anni e sono affetto da disfunzione erettile, diabete e altre patologie insomma. Ho assunto delle, delle, dei medicinali, tra cui Viagra, e Levitra e altri, ma no, non, non mi sono serviti. Adesso sto qui per, per un'eventuale eh, protesi peniena. Ho subito a gennaio un intervento per se... il sono affetto anche da uh, indolazio penis. No, no assolutamente no, perché è doloroso. Tramite, tramite il professor Antonini. E tramite internet. Cioè la provisperniera è composta da, composta da un serbatoio, un bottone, un tasto come si chiama, e delle, dei cilindri che vanno inseriti nei, nei corpi cavernosi. Decisamente sì. Decisamente sì. È frustrante non avere rapporti sessuali e incappare in brutte figure, insomma. Quindi viene meno la vita sessuale, nel mio caso, insomma. Nel caso credo di parecchia gente. No, serenissimo. Sono buone mani. Un aiuto importante, un aiuto molto importante. Ne sono consapevole. Fa funzionare quello che mi interessa a me. Solo far funzionare. Eticamente perfetto, non lo dico per lavoro in ospedale, so, conosco il mondo medico, è una persona che mette a proprio agio il paziente e questo è molto importante, soprattutto nei, nei casi urologici che per l'uomo è molto difficile affrontarlo, quindi lui è una persona che ci è uscito egregiamente.